a tutti e benvenuti in questo nuovo video, oggi un nuovo progettino di DIY dedicato ad Halloween è un progettino molto molto facile ma dal risultato pazzesco. Io ne sono stata entusiasta e quindi spero insomma, che piaccia anche a voi. Non vi spoilerò eh, nient'altro, vi dico soltanto che sono dei fantasmini luminosi. Il risultato finale probabilmente l'avete già visto in copertina ma oggi ehm, non voglio mostrarvelo subito eh, perché voglio realizzarlo insomma, passo a passo con voi durante il video. Prima del tutorial però... Lasciate un mi piace al video e condividetelo, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e cliccate sulla campanellina per rimanere aggiornati ogni volta che pubblico un nuovo video sul canale. E niente, andiamo subito a vedere come li ho realizzati. Allora, il primo passaggio per realizzare questi fantasmini è creare una struttura. La struttura la potete creare come volete e con quello che avete in casa utilizzato un po' di fantasia io andrò ad utilizzare dei rotoli eh, di carta di varie misure e eh, delle palline di polistirolo di varie grandezze sempre in relazione insomma al mio tubo di carta poi, poi mi serviranno delle garze o comunque del tessuto molto leggero e poi dell'amido eh, da stiro tipo questo, ma se non ce l'avete ehm, vi scrivo sotto giù nell'info box la ricetta per realizzarlo da voi ed eventualmente se non avete appunto l'amido potete anche eh, utilizzare della colla vinilica diluita dunque, primo passaggio, creare la struttura, come vi dicevo prima io ho scelto di utilizzare dei rotoli di carta e delle palline di polistirolo, ma si possono utilizzare anche, che ne so, delle bottiglie con una, o una pallina da tennis o un barattolo o, non so, un fil di ferro, bastoncini, quello che volete. La struttura la create come volete. Dopodiché prendo eh, della pellicola trasparente, che io in questo momento non ho, quindi la sostituisco, diciamo, col sacchetto di plastica e vado ad incartare mh, la pallina per fare, in modo poi che io, eh, per fare in modo poi di riuscire a staccare eh, il fantasmino più facilmente dalla pallina Insomma, quindi se avete la pellicola trasparente utilizzate quello oppure la incartate come riuscite con un po' di plastica Ecco qua, incartata la mia pallina, la bella e meglio, insomma non serve essere precisi. Questa sarà la mia struttura. Vado a riparare anche il mio tavolo. Con della carta da forno andrebbe benissimo, ma io sono sprovvista anche di quella oggi. Ecco qua, adesso piattino. Qui dentro vado a versare l'amido. Allora, metto un attimo da parte questa perché mi sono dimenticata di tagliare le garze allora allora adesso devo prendere le mie garze anche un vecchio lenzuolo va bene e lo vado a tagliare della misura che eh, mi sembra più opportuna per realizzare il mio fantasmino allora se questa sarà l'altezza del mio fantasmino il foglio secondo me dovrebbe arrivare cioè deve toccare il, la base perché altrimenti non sta in piedi quindi Bisogna fare anche questo ok, quindi a questo punto che ho preso la misura vado a tagliare dei fogli più o meno della stessa misura, vado a tagliare dei pezzi di stoffa più o meno della stessa misura. Qua. Questo è già già tagliato praticamente ecco io ne utilizzo due perché così oh, mi dà l'impressione che siano più solidi però in realtà ne basta anche solo uno per facilitarmi l'operazione io lo piego ma ovviamente non è necessario lo immergo completamente nel lavido. ok, adesso vado a strizzarlo e adesso copriamo la nostra struttura dobbiamo mettere subito, una volta appoggiato il telo nella posizione che lo vogliamo tenere appunto adesso faccio un secondo strato con un altro pezzettino di stoffa per dargli un po' più di solidità ma anche per tappare i buchi molto bene, ci manca solo una cosa da fare ed è aspettare fino a domani che si asciughi tutta, uh, tutto l'amido insomma ciao molto bene sono passate alcune ore non tante per la verità 3-4 e il nostro fantasmino è già pronto adesso vado a toglierlo dalla base e vedete che si è realizzata una base piana che con l'aiuto del sacchetto appunto si stacca subito adesso vado a togliere il tubo ed infine la pallina che sempre grazie al sacchetto si dovrebbe staccare abbastanza facilmente ci sto riuscendo Uh. ok adesso vado a ridargli la forma alla testa perché per far uscire la pallina l'ho premuta un po' ecco il nostro fantasmino a questo punto è pronto ed è bellissimo adesso decido una parte dove secondo me è meglio realizzargli il viso e non so perché ma penso che questa sia la parte migliore non so, mi ispira di più adesso utilizzando un indelebile ma se non avete l'indelebile potete utilizzare anche dei bottoni oppure realizzarli con ritagliandoli da un cartoncino o dal feltro della gomma eva insomma come vi dico sempre potete realizzare con quello che avete in casa e vado a realizzarli e vado a disegnargli degli occhi qua, e adesso devo pensare a, alla bocca come farla e quindi sarà ed ecco qua, questo è, eccomi qua arrivato, adesso spero che no, si sono scaricate no, ok queste sono delle lucine queste qua per la precisione sono a led e con uh, il filo metallico che per queste cose qui secondo me sono la scelta migliore ma se avete delle lucine normali andrà bene uguale eh. le infilo dentro al mio fantasmino E la stessa cosa vado a fare con quello piccolo, adesso. e voilà! Adesso vado a spegnere le luci, così vediamo il risultato finale, finale. Yeee, yeah, sì, ma sono bellissimi! Sono molto molto contenta del risultato, è esattamente come me l'aspettavo. E sì, probabilmente anche fare eh, gli occhi e la bocca con eh, del panno, il risultato sarà migliore. Adesso vediamolo da vicino. Ah, bellissimi, sono proprio proprio contenta del risultato. Adoro. Belli, belli, belli, belli. Guardate, anche questo credo che ci sia proprio a pennello e niente con questo è tutto io del risultato come vi dicevo prima sono rimasta davvero entusiasta secondo me è pazzesco il risultato è molto molto carino molto molto bello e come avete visto i passaggi sono facilissimi semplicissimi ci vuole pochissimo materiale che probabilmente avete già a casa, il costo è davvero minimo e il risultato appunto pazzesco. Quindi adesso tocca a voi, è il vostro turno, lasciate un mi piace al video e iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e lasciatemi scritto sotto nei commenti se vi è piaciuto questo progettino, se proverete a realizzarlo, se avete dubbi o problemi o ha bisogno di consigli o idee per i prossimi video lasciate sempre tutto nei commenti. Con questo è tutto, noi ci vediamo tra pochissimo con un nuovo video. Ciao!